dai. Bene dai. Teddevo che avevo chiamato ieri, ti ricordi che per il problema praticamente non funziona il metano, non aspira benzina e il metano non ha... Beh, adesso vediamo subito... È difficile. No, vabbè. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. bisogna bisogna Ecco, che e' all'interno di me Non tutta bene Lasci qua un tempo alla settimana 3-4 giorni della prima pesa okay. Okay. ok, va bene, dai ok Chiamaci da dentro che Così okay, è, posto. si puoi fare con l'Audi E ci sentiamo Ok, okay. okay. okay. Ciao, ascolta uno okay. squillo okay, ciao era un micro e' Allora andiamo a fare Ah <ho> cazzo Mi <timti> si arrovesciata bruttina Ah ma è un goccetto anche a me Dove sono? E questo che posto è? Uzi? Lei chi è? Io sono... Eh, io sono il fantasma di John Lennon. E cosa ci fa? Dove siamo? Eh, come puoi vedere siamo in una poscaglia. Ma tu sei proprio una persona che ha bisogno di conoscere il mio segreto Perché sono qua? L'unica cosa che posso dirti è che se seguirai la via dei morti Troverai quello che stai cercando E cos'è che devo cercare? Devi cercare... Di completare la parte della tua anima che ti manca Ci saranno ostacoli? Probabilmente sì, ma se tu sei la persona giusta Allora vedrai che li supererai senza problemi Ok, grazie, che strano Cosa ci faccio? Cerchiamo di scoprirlo Sapevo che sarebbe arrivato questo momento, mi dispiace per te, ho già dato i miei segreti all'elettro e non li rivelerò più a nessun altro. raccontagli assolutamente quello che è successo ok, ciao, ciao. Ho messo il tubo e eh, sono a tubo la ho posto come nuova Metto facile? Sì, sì, ho messo il tubo eh. Ok dai, ascolta quant'è che viene? 70 70 Adesso ti pago e poi ti devo raccontare una roba che mi è successa, una roba stranissima Grazie eh. mille Allora praticamente Ieri sera no, ho fatto un sogno veramente strano, che non so, sai che dico i sogni su un premonitore, ma io non so se crederci. Cioè, boh, ormai è successo talmente tanta roba. <ride> no, così. E Praticamente ho sognato che mi sono trovato in un bosco con una visione di un vecchio che mi diceva: Passa davanti la via dei morti. Raggiungi questo bosco e lì troverai la verità. Io non so cosa significhi. Sarà sicuramente andato al demone che ci guarda, Quella volta e, là. <sussurra> ci le valle. Andiamo a seguire la strada e vedremo dove ci porta, esatto. Così possiamo scoprire magari. Chissà so se ha a che fare la pergamena quella per che cosa vuole il demone da noi. Beh, la pergamena tu prova a leggerla. Ci proviamo Provevo, dai. Quando guardate un po' di tempo cosa manco. Esatto, poi ti faccio sapere. Esatto. Okay. Lo cerco di trovare anch'io, ok? Perfetto. E a domani, dai. Ok. Ciao, ciao, ciao. essere da queste parti, mi aveva detto che dovevamo trovarci qui Eccoti qua oh, L'ultima volta ci ho rimesso un braccio Come vedi Questa volta non devono scapparci Hai fatto un ottimo lavoro uccidendo il suo amico Questo è il compenso per averlo ucciso Vai, e non fallire come quell'ultima volta Adesso vediamo, troviamo qualcosa, indaghiamo sullo scomparsa del mio amico e speriamo bene. Quella, quella, quella, è la sua felpa, questa è la sua felpa, e, e qua c'è anche il suo portafoglio. Non gli è successo mi sono cercato no no oddio oh No! perché perché ti hanno fatto questo perché perché simon perché cosa succede che succede tu chi sei tu tu hai visto tutto Fatto cosa fatto bene venire qua sulle tazze del muto sai so, qualcosa? So, sì, so che ho un show con lei che si aggira in queste parti lo sto cercando chi è che ha il cisagnolo? sei stato tu? no è stato il devono ho visto un suo, un suo sgarro eccolo là! è lui! ma che puttana ci sono i sassi Ma cazzo! un segnale di stop. Dimmi il perché. Io... Vorrei... No, no, io... Ti so Ti so come... anche quell'altro. Dimmi perché. Il demone... vuole? Il demone verrà a prendervi, lo so. Io sarò pronto. Ho già ucciso il tuo amico. E presto morirete anche voi. Ora morirò per i danni subiti da questo attacco. È impossibile, non sopporto questa ingiustizia. Perché dovevo uccidere il mio amico? È ingiusto e io lo vendicherò! Questo mi porterà la vittoria! Questo sarà per lui! Ora troverò i miei nuovi poteri. Vediamo se riuscirò a far tornare in vita il mio amico! Alzate! Oh. Eh, strano, pronto. Quando... Qui dove sono? Come eh. Quindi... dove sei? Ti ho riportato in vita. Come hai fatto? Non lo so, dobbiamo sconfiggere il demone. Ora passiamo, allora. andiamo. Ehi, hey, bel demone ha due servitori. Siamo disperi, non va bene? Devo evocare un altro membro. Uah. Pronti, dobbiamo sconfiggerlo, ce lo faremo. It's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen. Hearin', listen. X gon' give it to you, wait for you to get it on your own, X gon' deliver to you, knock, knock, open up the door, it's real.